a tutti eh, per il canale crisi del neoliberalismo siamo sul blocco Unione Europea e neoliberismo eh, stasera abbiamo con noi il professor eh, Alessandro Somma professore di diritto comparato all'Università del, della Sapienza eh, di eh, Roma e eh, quindi come al nostro solito iniziamo la prima domanda che una, una sua definizione di neoliberalismo o neoliberismo No. Ecco. Ma Dunque, per comprendere che cosa si intenda con, con questo concetto, che cosa è stato storicamente inteso con questo concetto, bisogna fare un piccolo passo indietro al, alla fase storica, all'Ottocento, in cui i mercati erano effettivamente autoregolati, cioè lo Stato non interveniva per disciplinare i comportamenti degli operatori economici. Questa eh, situazione ha, ha creato dei conflitti enormi, conflitti redistributivi, conflitti sociali, conflitti di classe, ha prodotto delle storture rispetto all'idea di mercato, cioè dei cartelli oligopoli, monopoli, che hanno impedito il funzionamento della concorrenza, sicché l'idea della mano invisibile di smittiana memoria che in qualche modo mette ordine tra i comportamenti egoistici era un'idea campata per aria, sicché occorre una sorta di mano visibile che intervenga nel mercato per il mercato, cioè per imporre il funzionamento del mercato e, in ultima analisi, per utilizzare la concorrenza come strumento di direzione del comportamento dei consociati. Questo è il neoliberalismo, chiamato così nel noto colloquio, il colloquio Walter Lippmann, che si è tenuto nel 1938, durante il quale è stato proprio coniato il termine Neoliberalismo con questo significato, cioè il mercato da solo è condannato all'autofagia, si mangia da sé, ci vuole un intervento dello Stato che imponga il funzionamento del mercato e questo è il senso del neoliberalismo, diversamente dal liberalismo tradizionale, quello appunto della mano invisibile del, del mercato autoregolato. Ora, il neoliberalismo qualche problemino lo dà evidentemente, perché applica al funzionamento della società le regole che l'ideologia del libero mercato eh, prevede per il funzionamento del principio di concorrenza. Perché si abbia concorrenza occorre che non ci siano concentrazioni di potere economico, cioè il potere economico deve essere polverizzato. Noi abbiamo da un lato un, un potere statale pubblico fortemente accentrato, proprio per governare le dinamiche di mercato, e un potere economico polverizzato. Tuttavia il potere economico non è solo quello delle imprese che fanno cartelli e trust che occorre combattere, ma è anche quello di qualsiasi operatore economico che si coalizza. i lavoratori ad esempio. Se i lavoratori si equalizzano, possono imporre un prezzo per la loro attività, quindi un salario, che non è quello che discende dal libero incontro di domande e offerte, per cui i salari sono bassi se c'è una, una eh, offerta copiosa di lavoro. Ma eh, il, il salario che in, riusciranno ad imporre sarà quello dettato dalla loro capacità di produrre un, un potere. Economico e quindi di contrastare eh, con il conflitto redistributivo le istanze del, del capitale. I neoliberali vogliono polverizzare il potere economico per un semplice motivo, perché un individuo lasciato solo di fronte al mercato è costretto a reagire in modo automatico agli stimoli del mercato, quindi ad accettare il prezzo per la sua prestazione, che il libero incontro di domanda e offerta determina. Quindi c'è un'invasione delle regole economiche in un ambito che prima non era un ambito economico, era un ambito sociale, con il che si inizia a pensare che il miglior modo per redistribuire ricchezze, quindi il miglior modo per tutelare le persone, per promuovere le persone, sia quelle di tutelarli in quanto operatori del mercato, per cui l'inclusione sociale viene fatta coincidere con l'inclusione nel mercato. Io Pensate banalmente per evocare eh, un momento che in Italia ha inaugurato per la sinistra storica l'invasione dog, dei dogmi neoliberali, Bersani e, la, e le lenzuolate, no? per cui eh, libera concorrenza tra le assicurazioni, tra le banche, eccetera. Io redistribuisco ricchezze in società, non perché combatto il mercato e impongo dei criteri diversi da libero incontro, domanda e offerta, ma perché combatto le concentrazioni di potere economico nel mercato e quindi, in questo senso, come dicevo prima, riduco l'inclusione sociale a inclusione nel mercato. Io direi che il neoliberalismo fondamentalmente è questo. Uno Stato forte che polverizza il potere economico e che eh, in ultima analisi determina l'inclusione sociale concepita come inclusione nel mercato eh, grazie grazie al, grazie alla sua risposta e del suo inquadramento e dunque per venire un po più, più specificatamente alle tematiche che vogliamo che vogliamo esplicitare insomma questo blocco su, sull'Unione Europea ho una domanda su il penultimo suo libro, quello che quando l'Europa tradisse stessa. Ecco diciamo che eh, dopo la seconda guerra mondiale, diciamo che l'Europa, insomma, fu creata anche per mantenere, per mantenere la pace, un grande blocco, un, un grande gruppo che mantenesse la pace, la, la pace all'interno all dei vari Stati europei e questo si accompagnò anche a quello che viene definito poi il trentennio glorioso, con una politica redistributiva non affidata al mercato. Però poi piano piano le cose tra fine anni 70 e anni 80 eh, cambiano, e quindi invece si, si ha proprio un capovolgimento, in no? cui invece la maggior parte delle azioni, sia l'azione politica, ma anche quella ridistributiva pienamente economica, viene, viene, viene lasciata in mano al mercato. E quindi, un po' il mercato che direziona un po' tutto. Quindi, ci può, ci può spiegare insomma, questo passaggio, come avviene e come mai si è affermato anche insomma, questo credo poi all'interno all dell'Unione dell Europea? Allora, torniamo al neoliberalismo, così come storicamente viene ad esistenza, è stato in ultima analisi il credo economico dei fascismi il fascismo italiano, il fascismo tedesco, il fascismo così come si è affermato negli altri paesi dove questo regime ha preso piede, non ha evidentemente combattuto il capitalismo, anzi, ha messo ordine nelle dinamiche del capitalismo, cioè ha riformato le libertà economiche, proprio nel senso cui facevano riferimento i neoliberali, mentre ha azzerato le libertà politiche. Questo è un po' il mix che ha determinato... Che, che, che, che sintetizza un po' l'esperienza fascista e questo è il motivo per cui quando viene sconfitto il fascismo e questo riguarda i paesi che hanno conosciuto l'esperienza fascista la democrazia si recupera con una ricetta molto particolare eh, faccio riferimento non solo ai paesi che si sono liberati dal fascismo con la fine della seconda guerra mondiale come l'Italia, la Francia e la Germania che per la verità ha una storia a sé perché la storia politica tedesca della seconda guerra mondiale non è stata fatta dai tedeschi ma dagli statunitensi come è ampiamente noto. Ma faccio riferimento anche ai paesi che si sono liberati dal fascismo a metà anni 70, la Grecia, il Portogallo, la Spagna. Tutti questi paesi, come l'Italia e la Francia, hanno una costituzione che è antifascista perché non si limita a recuperare la democrazia politica ma instaura un regime di democrazia economica perché se l'essenza del fascismo è azzeramento delle libertà politiche per riformare le libertà economiche in senso neoliberale, l'antifascismo è dato da un recupero delle libertà politiche, ma anche da meccanismi che impongono allo Stato di intervenire nel mercato, ma riorientando la sua azione rispetto alle dinamiche neoliberali cioè non per imporre il funzionamento del mercato ma per difendere le persone dal mercato consentendo così loro di emanciparsi ad esempio laddove i neoliberali vogliono polverizzare il potere economico il costituzionalismo antifascista consente invece la nascita di contropoteri quindi incentivare e sostenere le coalizioni di lavoratori, ad esempio, ma più in generale sviluppare una certa idea di uguaglianza, di uguaglianza sostanziale, che è un principio fondante la nostra Costituzione, il nostro ordine costituzionale e anche l'ordine economico costituzionale, perché significa che lo Stato ha l'obbligo di intervenire per realizzare la parità, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono che si affermi la parità e in, così facendo consentendo la partecipazione dei lavoratori alla vita politica, economica e sociale del Paese. Ora, questo non significa solo promuovere il welfare, cioè un intervento perequativo di redistribuzione della ricchezza che avviene fuori dai confini del mercato ma significa promuovere la parità anche dentro al mercato. Quindi là dove ci sono delle condizioni di particolare debolezza, tipicamente ad esempio quella dei, dei lavoratori, si interviene attribuendo forza e, e consentendo quindi di sviluppare contropotere. Cioè questo è il senso del costituzionalismo antifascista, questo è il senso di un modo di... Eh, contrapporsi all'esperienza fascista pensando non tanto e non solo che il fascismo è stata una perversione delle libertà politiche, ma che il fascismo è stato un modello economico, no? cioè un'economia fascista, che è coincidente con il neoliberalismo. Ora, il neoliberalismo non è di per sé votato alla cancellazione delle libertà politiche, il neoliberalismo è semplicemente disinteressato alle sorti delle libertà politiche, perché il focus è un intervento dello Stato che imponga il funzionamento del mercato. Se per far funzionare il mercato non è necessario massacrare le libertà politiche, e allora va bene, ma se dovesse essere necessario, o comunque comprimerle fortemente, come vediamo, in molte fasi storiche che hanno seguito appunto i trenta gloriosi. I neoliberali questa cosa l'accettano perché fondamentalmente sono disinteressati alle sorti della democrazia. Ora, questa idea di democrazia economica, affiancata alla democrazia politica, ha consentito di mantenere in equilibrio il capitalismo e la democrazia, appunto. Di realizzare una accettabile redistribuzione della ricchezza fondando questa redistribuzione della ricchezza su un conflitto sociale nel quale lo Stato redistribuisce le armi di questo conflitto, proprio perché consente al lavoro di, co di costruire e sviluppare contropotere. Ehm, in una fase storica eh, nella quale c'era una forte contrapposizione tra blocchi, il blocco dei paesi capitalisti e il blocco dei paesi socialisti, con l'interesse forte del blocco dei paesi capitalisti a, mo a mostrarsi con un volto umano cioè il capitalismo doveva mostrare un volto umano doveva mantenere un equilibrio con, con la democrazia quindi con le istanze dal punto di vista numerico maggioritarie di redistribuzione della ricchezza tutto questo eh, ha provocato una serie di eh, storture dal punto di vista del, del capitalismo, cioè ha costruito un potere contrattuale molto forte in capo ai lavoratori perché la ricetta fondamentale per mantenere capitalismo e democrazia in equilibrio è il famoso compromesso keynesiano cioè la situazione nella quale io tengo l'ordine economico in equilibrio perché metto soldi in tasca ai lavoratori quindi salari elevati, anche salari indiretti quindi un welfare funzionante e salari differiti un sistema pensionistico degno di questo nome con un, un risvolto positivo sul sistema occupazionale nel senso che più, più ci sono consumi più anche c'è eh, offerta, richiesta di lavoro in una spirale virtuosa che è appunto il senso del compromesso keynesiano il quale il compromesso keynesiano ha come difetto come dicevo prima dal punto di vista dei capitalisti che dà un potere contrattuale molto forte ai lavoratori quindi quando... Crolla il, blo il, blo il blocco socialista, non c'è più motivo di eh, mostrare un volto umano del capitalismo e eh, la prospettiva si rovescia. Si rovescia con dinamiche che sono planetarie, ma che noi abbiamo conosciuto molto bene perché sono state le dinamiche dell'Unione Europea. L'Unione Europea in quegli anni inizia il percorso verso la moneta unica, che è un po' la tomba del, del compromesso keynesiano, dell'equilibrio tra democrazia e capitalismo, di tutto ciò che ha rappresentato ehm, il fulcro dell'esperienza dei Trenta Gloriosi, che non è un'esperienza di socialismo, eh, è un'esperienza di, di capitalismo dal volto umano, molto, molto banalmente. Ecco. Il percorso verso la moneta unica viene inaugurato dalla libera circolazione dei capitali che è una cosa che stava scritta nei trattati sin dall'inizio, quindi sin dal 57, trattato che fa nascere all'allora comun all Comunità Economica Europea del 57. Però non era mai stata attuata questa misura, perché mh, a livello di ordine economico internazionale si pensava che, che non dovesse essere attuata. Se noi guardiamo a alle istituzioni di Bretton Woods, cioè il Fondo Monetario Internazionale in particolare, e la Banca Mondiale si reggono su questo principio, cioè nel 1944 quando nasce l'ordine di Bretton Woods e quindi in particolare tra l'altro il Fondo Monetario e la Banca Mondiale si scrive lo statuto del Fondo Monetario dicendo che le merci circolino liberamente ma i capitali no, gli stati possono controllare. La circolazione dei capitali e se un paese ha bisogno di soldi di denaro per svilupparsi per progredire per eh, realizzare le sue politiche non deve rivolgersi al mercato dei capitali appunto ma per questo ci sarà un'istituzione che è la banca mondiale che originariamente doveva prestare soldi con criteri politici quindi non con la logica della libera circolazione dei capitali ma per un motivo molto semplice perché se i capitali circolano liberamente i governi devono attrarli, e non ci sono molti modi per attrarre i capitali. Gli investitori, i mitici investitori internazionali investono in un paese se i salari sono bassi e se la pressione fiscale sulle imprese è bassa. Non ci sono molti altre modi. Le caramelle e i bei discorsi non funzionano. Ci vogliono essere due cose: qua. salari bassi e pressione fiscale bassa. Se però i salari sono bassi e la pressione fiscale è bassa, salta il compromesso venesiano. Salta quindi l'equilibrio tra democrazia e capitalismo, che è fondamentalmente quello che è successo appunto con la costruzione europea, con tutto ciò che si è determinato dopo che è cessata la necessità per il capitalismo di mostrarsi con, con il volto umano. Con Uh, un'ulteriore dinamica che forse si può mettere in luce che ha a che vedere anche questa con i trattati, eh, i trattati di Roma, eh, cioè istitutivi della costruzione europea. Nei trattati si parla eh, come finalità delle politiche economiche sia della piena occupazione che è il fondamento del compromesso keynesiano, ma anche eh, della stabilità dei prezzi, cioè della lotta all'inflazione, che è il fondamento delle, delle politiche di austerità, delle, delle politiche neoliberali, perché significa avere, no, non poter fare delle politiche espansive di, di, di sostegno della, della domanda, cioè nel senso del compromesso keynesiano. Solo che si, è, si era detto, ehm, risolviamo mh, il problema di capire quale è più importante tra queste due. Eh, finalità della politica economica dopo che avremo individuato l'obiettivo più importante poi allora a quel punto costruiremo anche una politica monetaria comune. Ecco questo ragionamento è saltato, si è prima costruita la politica monetaria comune come si sa, la moneta unica dicendo che la moneta unica è legata a politiche monetarie che perseguono unicamente la lotta all'inflazione, cioè la stabilità dei prezzi e poi a quel punto le politiche eh, economiche, cioè fiscali e di bilancio, che sono formalmente di competenza esclusiva degli Stati membri, in realtà sono, sono condizionate, perché se la politica monetaria persegue come fine unico la stabilità dei prezzi, è evidente che se anche le politiche fiscali di bilancio sono formalmente nella libera disponibilità degli Stati, gli Stati poi devono fare austerità, perché altrimenti la baracca non sta in piedi. Quindi ciò che ha fatto crollare tutto sono state queste eh, architetture istituzionali. Ma a monte la cessata necessità di eh, avere un capitalismo che, che mostri una, sor una sorta di volto umano e che tenga in equilibrio eh, capitalismo e democrazia, appunto. Sì, grazie. Adesso, adesso che è chiaro il quadro, Ma, eh, arriviamo anche a insomma, all'oggi al a cosa sta succedendo in Unione Europea in questo momento, insomma, quello sta coinvolgendo un po' tutti gli stati, cioè a che, quello che questi anni poi sarà l'organizzazione anche dei fondi del PNRR, no? Questi, i fondi che sono stati dati e che sono stati da grandi media, mainstream o altri lodati come, come una grande azione dell'Unione dell'Unione Europea per far ripartire gli stati dopo, dopo la pandemia che ha disastrato insomma le, le economie. Ma in realtà poi a una visione un pochino più attenta, vediamo che questi fondi intanto non sono tantissimi, che poi vanno. alcuni sono restituiti. Eh, quindi sono a e andranno poi in qualche maniera restituiti, e poi ci hanno tutti dei vincoli, e, eh, de, tutti dei vincoli da, da, da tenere presenti, e quindi lei poi ha scritto insomma, su, sulla fionda a due articoli in cui faceva vedere come poi queste cose qui svuotassero insomma, di potere poi anche... Eh, al Parlamento comunque perché sono queste, queste direzionandoli, direzionandoli questi fondi e specificandoli su dei vincoli ben precisi ecco ci potrebbe spiegare potrebbe spiegare meglio questa cosa qua allora intanto sui numeri qui i media parlano fondamentalmente di 200 miliardi di euro che dovrebbero arrivare all'italia e cambiare le sorti di questo martoriato paese. A ben vedere, e io riferisco calcoli della BCE, non della fionda, a ben vedere stiamo parlando in verità di 34 miliardi divisi in 7 anni, cioè spiccioli, perché ovviamente bisogna togliere da questi miliardi che arrivano anche i soldi che nel, nel bilancio pluriannale, cioè dal 2021 al 2027, l'Italia deve destinare al bilancio europeo. E l'Italia è un contributore netto, cioè è uno di quei paesi dell'Unione Europea che riceve meno soldi dall'Unione rispetto a quelli che dà. Poi, in questi eh, soldi che arrivano, una parte sono prestiti, quindi vanno restituiti, e solo una parte sono sovvenzioni, ma attenzione, anche le sovvenzioni vanno restituite, cioè non è che le sovvenzioni, le sovvenzioni sono comunque soldi che sono stati presi a prestito, cioè il bilancio dell'Unione Europea mh, è integrato per questa fase di eh, all'incirca 750 miliardi che sono il, il pacchetto di fondi Next Generation EU, che appunto sono i soldi destinati alla ripartenza, ma questi soldi sono stati presi a prestito dai mercati. Non c'è un meccanismo keynesiano no, di monetarizzazione del debito per cui non, ha, non sono stati chiesti, chiesti in prestito dai mercati, ma semplicemente è magari un debito che è stato comperato dalla banca centrale. No, sono stati presi in prestito dai mercati, dall'Europa complessivamente intesa, quindi se anche non è l'Italia che li deve restituire, comunque li deve restituire l'Europa e i soldi che l'Europa restituisce ai mercati non vengono ciclostilati in cantina, devono essere o prelevati da maggiori destinazioni di fondi nazionali al bilancio europeo, oppure devono essere eh, in qualche modo bilanciati con una minore destinazione di fondi dal bilancio europeo agli Stati nazionali. Quindi non solo i prestiti che l'Italia riceve dall'Europa devono essere restituiti, ma anche le sovvenzioni, perché le sovvenzioni devono essere restituite dall'Europa e il bilancio europeo è fatto da contribuzioni degli Stati nazionali, no? cioè non se, ne esce, non se ne esce. Detto questo, anche qui, permettetemi un piccolo passo indietro, quello che rileva qui, come sempre, è quello che io chiamo il mercato delle riforme, che è in buona sostanza l'ossatura istituzionale dell'architettura europea e la vera ragione d'essere dell'architettura dell europea in quanto dispositivo neoliberale. Cioè il mercato delle riforme è il meccanismo per cui ti arrivano soldi dall'Europa, ma tu in cambio, oltre a, oltre a restituirli ovviamente perché non sono regali, in cambio tu devi comunque garantire alcune riforme istituzionali che, che, che poi sono riforme tutte quante in senso neoliberale, cioè liberalizzare i, i, i mercati, abbattere la pressione fiscale sulle imprese, privatizzare, massacrare il welfare, insomma le, le, il, il solito la ricettina eh, neo, neoliberale né più né meno. E questo è, eh, questo mercato delle riforme, come dicevo, è l'ossatura della costruzione europea, proprio ma, fin dall'inizio, da quando non c'era proprio, perché se, se ci pensate questo è il meccanismo del piano Marshall, no? Gli Stati Uniti danno soldi ai paesi europei in cambio del loro ancoraggio al, al, all'occidente capitalista. Ma l'Unione Europea, questo mercato delle riforme, lo ha praticato in tutti i, i passaggi chiave ad esempio quando c'è stato ehm, l'allargamento a sud eh, Portogallo Spagna e Grecia a metà degli anni 70 si liberano delle dittature fasciste ovviamente devono essere accolti nell'Unione Europea perché la retorica è quella per cui l'Unione Europea costruisce la democrazia la pace eccetera eccetera eccetera tuttavia con, in particolare con un paese ci sono dei problemi e questo paese è il Portogallo perché il Portogallo si libera con una rivoluzione incruenta ma comunque con una rivoluzione con delle forti coloriture marxiste la rivoluzione dei garofani e con una costituzione che all'articolo 1 dice che eh, il Portogallo è votato a costruire una società senza divisione di classi quindi un'impostazione che ai neoliberali non piace particolarmente che si fa? Si fa intervenire il Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale interviene in Portogallo con due programmi per cui da un lato si prestano soldi e dall'altro si impongono riforme di tipo neoliberale. Questo meccanismo è stato fatto alla luce del sole, non con il Portogallo, ma con l'allargamento a est. No? Nasce la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, che presta soldi ai paesi dell'est in cambio di riforme molto pesanti in senso neoliberale. Per inciso, i paesi dell'est eh, non avevano una costituzione inizialmente come potevano avere i paesi del sud Europa eh, che parlava anche di democrazia economica quindi con degli elementi di resistenza rispetto al, all'avanzata del, del neoliberalismo per cui si sono beccati il modello neoliberale duro e puro fin dall'inizio. E per me questo è il motivo per cui ci sono dei rigurgiti fascistoidi in Europa dell'Est, perché il neoliberalismo quando sfonda le dinamiche sociali pro produce una richiesta forte di ritorno allo Stato, di rinazionalizzazione, questa può avvenire eh, con meccanismi democratici ma anche senza meccanismi democratici come è successo con il fascismo. Per cui non è vero che all'Est ci hanno gli Orban e i i fascistoidi di turno, perché non sono abituati a gestire la democrazia. No, hanno sta gente perché il neoliberalismo, duro e puro, produce questa gente. Altre situazioni in cui eh, ha funzionato il, il mercato delle riforme, ad esempio con i mitici fondi strutturali europei. Cioè, I fondi strutturali sono, erano stati concepiti da Delors quando aveva varato la libera circolazione dei capitali perché si era reso conto che la libera circolazione dei capitali avrebbe impoverito alcuni territori di qui l'istituzione di fondi strutturali cioè di soldi che in qualche modo avevano una, una finalità redistributiva di, soli, di solidarietà redistributiva ebbene nel corso degli anni anche questi fondi sono stati catturati nel meccanismo del mercato delle riforme cioè anche questi fondi vengono dati solo a coloro i quali dimostrano di avere una sana governance economica, quindi di fare le riforme neoliberali. Ovviamente il mercato delle riforme è quello che ha caratterizzato la crisi del 2008, la crisi del debito sovrano, Grecia, e non solo la, la Grecia, no? cioè sold, prestiti ma in cambio di riforme neoliberali, e il PNRR, o comunque il Recovery Fund, il Recovery Fund è il fondo mh, per la ripresa che con, con il quale si eroga la maggior parte di quei 750 miliardi di Next Generation EU di, di cui parlavo prima. Più di 600 miliardi sono erogati dal Recovery Fund, sulla base di piani nazionali con i quali si eh, descrive esattamente quali riforme si fanno come condizione per ottenere le tranche del prestito oppure anche delle sovvenzioni. E questi piani nazionali sono i PNRR, piani nazionali di ripresa e resilienza. Lì sono elencate le riforme e sono tutte riforme che hanno a che fare appunto con la trasformazione. La, il, la, la cancellazione di qualsiasi cosa che rappresenti una deviazione rispetto all'ortodossia neoliberale per cui faccio solo due esempi eh, per l'ennesima volta privatizzazione dei servizi pubblici locali peraltro nel caso italiano in eh, imbarba al, al referendum di una decina di anni fa oramai che era per l'acqua bene comune, ma non riguardava solo l'acqua, riguardava altri, altri servizi pubblici essenziali a livello locale, e questa è una considerazione. Ma c'è anche un'altra iattura, che è la legge annuale per la concorrenza. Ora, questa legge annuale per la concorrenza è um, uno strumento che eh, è stato concepito nel 2011-2012, come ehm, espediente attraverso il quale cancellare tutte le tracce all'interno eh, dell'ordinamento italiano di resistenza appunto, alle dinamiche della, della concorrenza su indicazione di quello che dice l'antitrust. Non se n'è mai fatto nulla, fortunatamente, tranne nel 2017, eh, la legge che era stata avviata nel 2015, guarda a casa dal governo Renzi, e adesso il PNRR prevede come condizione che si faccia annualmente ed è la cosa di cui si discute in questo periodo no? se ne discute banalmente eh, per eh, le concessioni demaniali per, sugli stabilimenti balneari peraltro vuol dire vabbè, lì, sa, sembra quasi una, una stupidaggine no? discutere di questo però si vede anche da queste cose no? cioè, ma per quale motivo, cioè io cioè, voglio dire che sono abituato ad andare io come chiunque di noi in una certa spiaggia dove c'è il bagnino che è nostro amico, il barista che conosciamo e poi ti arrivano sti qua dell'Unione Europea che ti dicono ma la che sta in timpone è mettere tutto a mercato perché così avrete servizi migliori ma chi se ne frega del servizio migliore, cioè, tutto mercato, tutto mercato ma non voglio che la mia relazione... Affettiva con il bagnino del bagno dove vado io, sia mediata dal mercato. Sono stupidaggini, me ne rendo conto perché poi, appunto, la legge annuale sulla, uh, sulla concorrenza si occuperà non solo di questo, ma di molte altre cose su cui ci sono delle, delle, delle lotte che sono anche tradizionali, sono, mh, sono antiche. Ma la cosa poi che è più um, eh, odiosa. È che questo PNRR prevede riforme a cui sono condizioni c'è cioè poi un sistema di controllo dell'Unione Europea sul fatto che queste riforme vengano realizzate e siamo già tutti terrorizzati no però bisogna fare questo bisogna fare in fretta riformare il processo riformare la pubblica amministrazione e in fretta in fretta perché altrimenti non arrivano i soldi in fretta in fretta vuol dire cioè, non è che uno riforma il processo e, fa altre, eh, e assume altre iniziative piuttosto complesse ed è un ciarlatano se non, se non, se non le approva in due mesi. I tempi della politica fortunatamente, necessariamente, non sono i tempi di un banchiere che ha delle, eh, è abituato a, a tempistiche diverse, ma come dicevo la cosa più odiosa è che il PNRR prevede un calendario di riforme fino al 2026, cioè come sappiamo, se, se arriva sino alla fine, questa legislatura arriva sino al 2023. Per cui già questo Parlamento, il PNRR, non l'ha neanche potuto annusare, perché gliel'hanno fatto vedere da lontano per un paio di minuti. Ma se anche gliel'avessero fatto studiare a memoria, per file e per segno, comunque il PNRR, il PNRR vincola anche il successivo Parlamento perché si arriva al 2026 e questo francamente è una porcata cioè non, non, non sta in piedi dal punto di vista costituzionale infine, e anche queste sono condizionalità perché si possa accedere ai prestiti e alle sovvenzioni occorre che eh, si seguano le indicazioni nell'ambito del semestre europeo il semestre europeo è un meccanismo immaginato per coordinare le politiche fiscali e di bilancio dei paesi, cioè per, in pratica per imporre ai paesi il contenuto di quelle che un tempo si chiamavano leggi finanziarie, adesso si chiamano leggi di stabilità, cioè la legge con la quale lo Stato stabilisce come incassare i soldi e come spenderli. Ora ehm, queste indicazioni sono fornite eh, solitamente avendo in mente una sola cosa, cioè come raggiungere quello che in termini tecnici si chiama obiettivo di medio termine, che significa per l'Italia il pareggio di bilancio, e quindi sono indicazioni che riguardano austerità, tagli, eccetera. Ora, è vero che queste indicazioni al momento sono sospese, perché... Il sistema di regole che le prevede, cioè il patto di stabilità e crescita, in questo momento è sospeso in occasione della pandemia. Però è sospeso e tornerà in funzione. Ora si sta discutendo eh, su come eventualmente riformarlo, come ritoccarlo, eccetera, ma mi sembra abbastanza difficile che possa essere ritoccato in modo radicale, anche perché per ritoccarlo c'è bisogno dell'accordo di tutte e basta il primo olandese che passa che dice di no e noi siamo in braghe di tela non arriviamo da nessuna parte quindi il PNRR è una trappola è una, una, un un qualcosa un, un prodotto civetta no? quattro spiccioli per cui non vale la pena di fare niente e invece noi eh, ipotechiamo in senso neoliberale il nostro futuro di qua sino al 2026 Eh, grazie grazie per, aver chiarito, per aver chiarito questi punti. Eh, ora a, eh, è uscito da pochi giorni sull'ultimo libro, eh, Contro ventotene no? Sul, eh, sulla decostruzione del mito, del, del manifesto, no? che tutti, di cui tutti si riempiono la bocca, ma poi in realtà poi sono pochi quello che, sono quello che lo hanno letto. Insomma. quindi eh, un, un, un flash su questo per. Perché ha scritto questo libro? Per, insomma, visto, anche, visto anche il momento no, in cui no, la maggior parte dei, dei giornali o dei giornalisti, dei grandi media o anche delle persone, fra, o anche degli ospiti talk show, in no, un momento in cui stanno lodando infinitamente l'Unione Europea, eh, è uscito invece questo libro che va un po' in controtendenza. Ecco, se poteste fornirci un flash, una, una descrizione breve del libro, brevemente, ecco. Ma insomma, questo manifesto di Ventotene che appunto in pochi hanno letto e credo ancora meno hanno capito, è un, è un totem, è il simbolo dell'antifascismo, è il simbolo dell'europeismo, il, dell il suo autore, uno dei suoi autori, Altiero Spinelli, è una sorta di, di, di, di eroe, Diciamo che eh, eh, rappresenta tutto ciò che è positivo e soprattutto lo fa in modo indiscutibile, perché proprio come le cose che sono poco conosciute, i dogmi eh, sono dogmi, fine, cioè non, non, non si discutono, e chi, e chi le discute è, è un disgraziato, cioè non è che un cattolico può mettersi a disquisire sulla verginità della Madonna, la Madonna è vergine, fine, Spinelli è bravo, è fine, il manifesto di Ventotene è il, la quintessenza dell'europeismo euro, dell antifascista e del, di, di ciò che eh, rappresenterebbe eh, l'Europa se fosse fatta in modo solidale e, e questo è, è quanto. Ora, eh, in verità eh, al momento eh, molti sono disponibili ad ammettere che il manifesto di Ventotene è stato manipolato, cioè è stato utilizzato per promuovere l'Europa neoliberale eh, quando il suo contenuto è ciò di più distante che ci possa essere dall'Europa neoliberale. Ora, questo francamente non è vero, perché a parte alcune parti che, che hanno veramente una venatura sociale e che paradossalmente non si devono ad Altiero Spinelli, ma ad Ernesto Rossi, che era un amico di Einaudi, e nonostante questo eh, era legato a Rosselli, era legato al socialismo liberale, quindi una, una vena sociale ce l'aveva. Invece Spinelli era ossessionato dall'idea che si dovesse eh, attuare il federalismo e non era interessato ai contenuti della costruzione federale. Per lui era importante eh, edificare una costruzione federale. Quindi il manifesto contiene diverse parti che sono obiettivamente eh, riconducibili agli sviluppi neoliberali dell'Europa. Ma il problema non è solo il manifesto, che è del 41, ma è quello che ha fatto Spinelli dopo. Perché dopo, intanto c'è un follow-up, un, un, una seconda puntata del manifesto, che è del 57, dove c'è l'apologia della libera circolazione dei capitali, di cui ho già parlato prima. E poi negli anni 60. Spinelli ha teorizzato l'opportunità di un'Europa tecnocratica. Ha detto: qui l'Europa non va avanti, l'unico modo per farla andare avanti è un'alleanza tra burocrazia europea e centri di potere economico che in qualche modo mettono in moto la situazione. Questa è stata tutta la, la vicenda che si è sviluppata a partire da, dall'85, dalle commissioni dell'or. Quindi. Voglio dire, mi sembra uno che, francamente, nella migliore delle ipotesi era uno parecchio confuso, che in giro per l'Europa non si fila nessuno, che probabilmente non ci saremmo più filati neanche noi, se non fosse che eh, il Partito Democratico, la sinistra storica, ha avuto bisogno di inventarsi qualche mh, padre nobile, o diciamo qualche cortina fumogena per occultare eh, quello scempio che hanno fatto di eh, accreditarsi come, come forza fondamentalmente neoliberale. Ma non con Renzi, parliamo prima di Bersani e delle lenzuolate di Bersani, Io, quindi quantomeno da lì, quantomeno da lì. Spinelli e il manifesto di Ventotene è stato, sono stati un, un pezzo di questa operazione, con dei registi, napolitano in particolare, che mentre in Parlamento sino a una, una certa data inveiva contro l'Europa dei mercati, in particolare contro l'idea di una moneta unica che improvvisamente eh, costruisce l'alleanza con Spinelli. Il, il Partito Comunista eh, accoglie Spinelli nelle sue liste, Spinelli diventa un parlamentare europeo, Spinelli diventa anche un commissario europeo ancora prima di fare il parlamentare. E quindi nasce il, il mito per sciacquare la coscienza sporca di, di, di chi ha combinato un casino, di chi ha buttato via non chissà quale eh, costruzione trinariciuta della società, ma chi ha buttato via quei elementi di equilibrio tra capitalismo e democrazia che avevano rappresentato l'ossatura dei 30 gloriosi, che erano anche eh, un punto di riferimento per, per degli economisti che facevano capo al, al Partito Comunista. Quindi il manifesto di Ventotene io lo critico per quel motivo, cioè perché eh, non è vero che eh, è l'emblema di un'Europa completamente diversa da quello che abbiamo, perché ci sono dei punti di riferimento già lì per l'Europa neoliberale e soprattutto... Uh, visto che si parla di Spinelli de degli autori del Manifesto di Ventotene soprattutto in particolare Spinelli poi Rossi che a me è molto simpatico invece che si è anche rotto le scatole a un certo punto del federalismo eccetera. Eh, e Spinelli ha alimentato con, le sue, con i suoi scritti con le sue azioni successive l'Europa così come, come, si è, come si è trasformata in un dispositivo neoliberale pensato per spoliticizzare il mercato e in questo, appunto, ripeto, il manifesto di Ventotene non è un qualcosa che è del tutto estraneo, è, è parte, per molti aspetti, è parte di questo processo. Sì. Eh, grazie. E Dunque, siamo arrivati, insomma, a questa è la fine della nostra discussione e rimane un ultimo punto. Dopo tutto questo, dopo tutto questo disegno, diciamo, c'è una... È possibile tentare una democratizzazione dell'Unione Europea o oramai il dado è tratto e non si può più agire per fare qualcosa, per cercare di cambiare? Allora, intanto mettiamo a fuoco qual è il nostro obiettivo, no? perché non mi piace questo campo diviso tra nazionalisti che pensano che la nazione sia un fine, e tanto, e tanto meno mi piace quello eh, il campo governato dai sovranazionalisti, no? Quelli che pensano che l'Europa sia un fine. Io vedo lo stato nazionale, così come una costruzione sovranazionale come l'Unione Europea, come uno strumento che serve oppure no a ottenere quello per cui io il mio impegno politico eh, da studioso e, e da militante eh, intendo perseguire cioè una società nella quale ci sia un equilibrio tra capitalismo e democrazia nella quale ci sia un'accettabile una redistribuzione della ricchezza, tanto per incominciare ovviamente non solo quello, ci sono molte altre cose che sono fondamentali, soprattutto in epoche di compatibilità ambientali, eccetera eccetera eccetera, non devo precisare queste cose ora Affinché ci sia una un'accettabile redistribuzione della ricchezza e ci sia un, un equilibrio tra capitalismo e democrazia che sia accettabile, occorre il conflitto sociale. Eh, regolato nel senso che dicevo prima, cioè con la possibilità per, i, per chi è debole di sviluppare un, un contropotere capace di confrontarsi con il potere economico. questo è fondamentale, cioè è il senso appunto del, della democrazia economica, del principio di parità sostanziale. Poi però ci vuole anche una, una cinghia di trasmissione tra il conflitto sociale, l'esito del conflitto sociale, e la scelta politica. Cioè il conflitto sociale deve avvenire nella medesima arena di riferimento del potere politico. Può venire questo in Europa? Molti dicono che eh, il capitale si sta europeizzando, e se è europeizzato e internazionalizzato, anche la lotta deve europeizzarsi e internazionalizzarsi. Ma che facciamo? Andiamo a fare manifestazioni a Bruxelles? Ehm, costruiamo ehm, partiti politici, sindacati europei? Sì, sì, però vuol dire che storicamente la dimensione del conflitto, del conflitto sociale, equilibrato nel senso di cui, a cui facevo prima riferimento, è quella del, del contesto nazionale, che è anche un contesto nel quale operano alcuni meccanismi solidaristici che sono fondamentali per produrre un certo esito del conflitto sociale, cioè ci deve essere la solidarietà tra componenti di una società che legittimi una certa redistribuzione della ricchezza, ottenuta con il conflitto, però poi legittimata politicamente. Io ovviamente faccio riferimento al conflitto democratico, non, non altri tipi di conflitto, anche questo è ovvio che non c'è bisogno di, di, di, di precisarlo. Quindi questo è il senso della, della dimensione nazionale e dell'attenzione verso la dimensione nazionale come strumento che potrebbe portarci a eh, ripristinare un buon livello tra capitalismo e democrazia, magari come passaggio intermedio. Eh. Questo potrebbe anche mettere in moto una eh, ri, eh, rioccupazione del, del campo politico, la nascita di una nuova classe dirigente politica, capace poi di progettare un'Europa di, al, di altro tipo. Certo che ci sono altri modelli d'Europa, non, non necessariamente eh, la dimensione sovranazionale deve essere un, un, un dispositivo neoliberale. Però al momento questa si è trasformata in un dispositivo neoliberale a me pare irriformabile. Un'ultima un precisazione. La dimensione nazionale, è esclusivamente pensata come strumento di difesa della partecipazione popolare, della sovranità popolare. Non ha nulla a che vedere con il nazionalismo, eh, che è eh, in buona sostanza un richiamo a valori premoderni, Dio, patria, famiglia e altre questioni del genere, che se noi guardiamo l'Europa dell'Est sono valori premoderni che sono pensati esclusivamente per sostenere la modernità capitalistica, perché fanno dimenticare qual è il conflitto redistributivo e, e, e si costruiscono un conflitto artificiale tra culture, eh, religioni e così via, che, ripeto, non mette in discussione il capitalismo, tant'è vero che non si è mai visto un Orban o un leader polacco che mette in discussione il patto di stabilità e crescita o il pareggio di bilancio o cose di questo tipo, non ne frega niente. Loro sono più interessati invece appunto, a questioni etniche, a questioni identitarie violente, che servono appunto per far dimenticare che il vero conflitto sta, sta da un'altra parte. Insomma, noi abbiamo bisogno di un ritorno allo Stato per mh, realizzare un progetto diverso da quello moderno, cioè non stati che si fanno la guerra per conquistare mercati, per difendere identità eccetera, ma abbiamo bisogno di un ritorno agli stati perché sono gli elementi attraverso cui fare la guerra ai mercati, non farsi la guerra per conquistare i mercati. E la finalità è quella che ho enunciato, equilibrio tra capitalismo e democrazia e in questa fase storica a me pare che il ritorno alla dimensione nazionale o un recupero forte di dimensione nazionale sia uno strumento indispensabile per raggiungere quell'obiettivo. Se eh, domani mattina dovessero crearsi improvvisamente le condizioni affinché lo strumento per ottenere quello di cui sto parlando è l'Europa, io sarò il primo europeista. Ma non è così. Grazie. Uh, grazie per la cosa, per la cosa finale. Insomma. Che sì, naturalmente lascia assolutamente, intuizioni da, da, da, da tenere presente, quindi eh, salutiamo insomma, e ringraziamo il professor Somma, per la sua disponibilità di essere qui con noi insomma, per discutere di neoliberalismo e Unione Europea, partendo dai suoi, due, dai suoi ultimi due libri. Grazie. E, a voi. e quindi ecco, un saluto a tutti e ci vedremo con, il prossimo, con, il pro, con la prossima intervista. Un saluto you <laughs>